Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli in cui vi voglio dare un po' di consigli in maniera tale che non facciate sempre gli stessi errori e state lì a farmi sempre le stesse domande. Allora, la prima cosa prima di incominciare a fare il glitch che dovete fare è chiamare il veicolo che volete adoperare. In questo caso il blazer acqua oppure la ramp bug, oppure tutti i veicoli che entrano nello Santos custom perché? Perché se lo chiamate dopo, non vi farà accedere allo Santos custom e vi dirà che quel veicolo non è vostro, che è di un altro giocatore. Cazzi e mazzi. Quindi lo dovete fare prima di buggarvi, ragazzi. Richiedere il veicolo. Secondo passaggio molto importante: quando vedete che non vi carica l'attività azzerate il contatore e ripartite nuovamente io questo video ragazzi ve lo lascio integrale ma non perché ve lo voglio fa apposta o perché voglio monetizzare voglio far vedere tutto in maniera integrale per spiegarvi bene come funziona il glitch visto che ci riproponiamo sempre le solite domande come avete visto eh, diciamo a me l'ha dato abbastanza in fretta il caricamento e qui vi faccio vedere anche la data e l'ora ragazzi in maniera tale che capiate bene vedete che è la data di oggi ragazzi quando vedete il caricamento 2 di 4 3 di 4 dovete subito accelerare dopodiché ve ne andate allo santos custom allora se il veicolo lo chiamate prima non avrete nessun problema ragazzi se avete qualche problema che non riuscite a buggarvi cambiate attività ci sono altre attività sulla mappa altre gare che vi danno la possibilità di potervi buggare. gare possibilmente non prendete le azzurre di gare ok? quindi non so prendete le gare quelle rosa ci sono parecchie gare ragazzi con cui potete buggarvi. cambiate gare qualcuno dice che quelle con gli rp doppi non funzionano Tipo quella che ho usato io, però a me funziona benissimo, quindi vabbè, non me voglio esprimere va bene così, ognuno fa il cazzo che crede e ognuno fa i glitch come meglio crede. Io però vi posso dare questi consigli qui, se li volete accettare, volete seguire questi consigli, ben lieto. Però non mi continuate a fare sempre le solite domande del cazzo, perché sono domande stupide ragazzi. Ci arrivate anche da soli, ma non ve, non ve sto dando da degli stupidi. Scusate, non vi sto dando degli stupidi, però tante domande potete pure evitarle. Di fare, tipo il classico funziona, evitate di farlo. Lo provate e basta. Allora, un altro punto, ragazzi, il garage quello in cui state facendo il glitch o in cui andrete a mettere il veicolo deve essere pieno ragazzi pieno, pieno, vedete? pieno perché altrimenti quando andrete a rimettere l'auto in garage vi farà lo schermo nero e rimarrete nello schermo nero all'infinito quello ve lo farò vedere a fine video ragazzi quindi proseguiamo con il video premiamo la freccia destra ve lo sto spiegando proprio in maniera più elementare possibile entriamo nel nell'officina una volta entrati nell'officina ragazzi dovete cambiare la targa cambiare il colore della targa allora se lo fate con targhe personalizzate non avete nessun genere di problema e potete fare qualunque procedura io qui sto cambiando la livrea ma è sempre una cosa mia ho tolto la livrea ma per, per me diciamo per capire quali sono le auto che duplico prima quelle che dopo ma è una cosa mia personale una volta che avete cambiato la targa ragazzi scendete dal veicolo risalite sul veicolo premete freccia destra vi farà il bug e vi porterà nell'officina e avrete la duplicazione ragazzi allora qui cosa succede io sono nell'arcadius e a me non dà nessun genere di problema cioè l'auto me la spawna tranquillamente in strada mi basta salire in ufficio e scendere in strada e l'auto la trovo in strada per tutti quelli che non funziona così in questa maniera dovete avere un colpo di lester ragazzi un colpo di lester per colpo di lester intendo una rapina ragazzi dovete avere una rapina i colpi rapine questo colpo rapine dovete averlo lontano dalla Maids bank cioè in un appartamento lontano dalla Maids bank vedete a me l'auto già me la spawna fuori quando io salgo sopra senza nessun problema ragazzi quindi a questo punto chi invece non gli spawna l'auto avvia un colpo di lesser e questo colpo di l'essere deve stare in una casa che è lontana dal ceo dove state facendo il glitch, ragazzi. Mi raccomando, deve essere lontano dal ceo dove state facendo il glitch. Quindi a questo punto scendete di sotto e vi trovate l'auto, invece se avviate il colpo premete x per avviare il colpo vi trovate in casa automaticamente vi trovate in casa cancellate il messaggio sulla lavagnetta nel senso premete cerchio ragazzi è semplicissimo scendete in strada e avete l'auto è semplicissimo come vedete ragazzi quando voi andate a mettere l'auto in garage vi deve comparire la scritta garage pieno perché dentro al garage dovrete avere una lgrh8 semplice da sostituire con quello che state duplicando a questo punto andiamo a ripetere il glitch e qui vi spiegherò altre cose ci sono persone che vogliono mettere una targa personalizzata ma alcuni mi dicono ah ma non mi viene il com non mi spawna questo non mi spawna quell'altro questo è un altro problema ragazzi allora in primis io vado a, a richiedere il blazer acqua come vedete ho lo stile ancora buggato allora per quelle persone che non riescono a fare la targa pulita allora parto col presupposto che vi dico subito se volete la targa pulita ogni volta dovete buggarvi, dovrete ripetere il primo step quello che ho fatto io dei 2 d 4 e 3 d 4 poi se volete la targa pulita e mi dite, ah ma l'auto non entra nel com non entra nel com perché avete l'officina o qualche altra cosa all'ultimo slot all'ultimo slot ragazzi dovete avere il deposito veicolo personale perché altrimenti l'auto non entrerà mai dentro Dentro il com il com ragazzi lo dovete chiamare prima che vi buggate perché perché succede questo, non vi fa chiamare il com quindi il com dovrete chiamarlo prima di buggarvi quindi vi preparate con il com vi preparate con il blazer acqua poi vi buggate e potete fare il glitch che volete io qui vi ho fatto vedere quello che succede ragazzi e come eh, dovete fare vi sto cercando di spiegare al meglio quello che dovete fare quindi a questo punto ripartiamo con il glitch. Una volta che siete ancora buggati andate allo Santos Custom perché se fate in questo modo e usate anche il colpo di Lester rimarrete buggati sempre. Per quelli che non riescono a tirare fuori eh, l'auto dal veicolo e dal loro CEO, vi basterà entrare in un in un pallino di questi che vedete in mappa ragazzi, anche questa missione qui per esempio cioè quella missione, quella è una gara che ho creato io comunque una gara qualunque una missione qualunque in mappa purché si lontana dal cielo, ragazzi, vi butterà fuori il veicolo, però lì dovrete buggarvi nuovamente vi dovrete ribuggare un'altra volta quindi a questo punto io consiglierei per tutti quelli che vogliono eh, targa pulita di fare eh, questo glitch eh, anche con una targa invisibile se ce l'avete un'auto con una targa invisibile purché sia un'auto di Bennis ragazzi non mi continuate a dire la deluxe duplico a proto duplico quello è inutile è possibile che non lo impariate ancora che i glitch si fanno solamente con le auto di Bennis ragazzi quindi dopodiché dopo che siamo tornati in mappa in ehm, indietro, scusate, non in mappa, che siamo tornati al nostro CEO, che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Abbiamo un'altra auto da duplicare, andremo a duplicare un'altra auto, perché comunque siamo ancora buggati. Se facciamo tutto bene, ragazzi, rimarremo sempre buggati. Io adesso non vi ho fatto vedere il colpo di Lester, però penso che lo sappiate tutti, se avete visto il video precedente, quello del della clubhouse sapete benissimo come si sbaga con il colpo di lester anzi alcuni mi hanno anche commentato che quando non vedono l'auto in strada adesso non mi ricordo chi però mi ha lasciato questo commento mi ha detto quando io salgo sul ceo e non vedo l'auto in strada vado dall'assistente, mi prendo uno snack e poi l'auto mi compare in strada ragazzi, io non lo so perché io queste cose non le ho provate però vi sto dicendo quanto come vedete l'auto si è buggata nuovamente abbiamo nuovamente il bug è lo stesso bug di prima ragazzi né di più né di meno io qui vi sto facendo semplicemente vedere eh, come continuare di, di seguito questo bug perché tanti non, non riescono a capirlo non so dove sta il problema e quindi ve l'ho voluto riportare in maniera eh, spiegata in maniera più tranquilla che voi capiate perfettamente come funziona il bug allora come vedete io già ce l'ho in strada se avete problemi ragazzi con altri CEO vi comprate l'Arcadius spendete i soldi per, per comprare l'Arcadius però una volta che avete speso i soldi li, li riprenderete i soldi li riprenderete completamente i soldi senza nessun problema se non vi compare provate ad andare sul tetto come ho fatto io adesso. Cioè dovete provare ragazzi, provare. Non è che prendete eh, al primo problema che vi dà, oh Maxi, mi succede quello, il glitch non funziona. No, non è così ragazzi. Purtroppo i glitch, eh, alcune volte ragazzi, possono darci degli, dei bug strani. Quindi eh, dovremmo imparare a gestire questi bug strani. Come ho già detto, fate, provate a fare varie prove se non vi spawna l'auto però il glitch funziona non è perché se non spawna l'auto il glitch non funziona ci sarà una motivazione se non spawna l'auto, o perché avete il ceo troppo vicino all'appartamento o per altri cazzi di motivi, motivi insomma, io come ho detto io all'Arcadius lo faccio benissimo adesso vi faccio vedere l'ultimo esempio e poi tanto il video è finito qui io sto andando a mettere l'auto ok ragazzi, non nel ceo perché ce l'ho tutti pieni la sto andando a mettere in un garage che non è pieno ragazzi quindi adesso vi faccio vedere l'alta street qui non è un garage pieno ok adesso andiamo a vedere ha solamente 6 posti auto contate anche voi e gli altri quattro sono liberi. io adesso vado a mettere l'auto dentro e si buggerà così all'infinito quindi ragazzi mi raccomando seguite alla lettera tutto ciò che vi ho detto detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti